Non mi riferite, mi fai sentire coglione Vabbè, vieni qui, papà, sono rotto le palle. Vieni qui, spiego il video e fa fanculo. Allora, il video è molto semplice. Lei dovrà fare la barba. Con la schiuma da barba e il rasoio. Dai. Non la so fare. Lei non la so fare. Ma <ride> non la so fare. Quindi mi metto il bello di sedere Allora, io dovrò mettere questa fascetta perché sennò i miei capelli, insomma, fanno... Mi dovrò bagnare il viso E poi lo devo asciugare perché devi rimanere umido Allora ti spiego una cosa Non lo fare mai orizzontale Orizzontale è meglio. Vabbè con il tuo pelo devo farlo Cazzo mi sto moderando Ma che è stammerta? Non è che è un tuo <ride> io se <ride> papà Perché ho sbagliato qualcosa Ho sbagliato il cose. Giù, Sai che sembra? Quindi va poca, ne devo mettere poca Basta, basta Dai è finita Non Non ne do la mette poca Sei, Sei pronta? Allora devi fare così Eh lo so No. Oh non cazzo è cosa già malissimo Perché? Perché non sei un barbiere No oh, porco tu, Non l'ho so fatto così piano per Dio Li di fa qui Così Madonna metà è chiara porco di Dai no, così tu Senti sì, staccando De, Devi fa più veloce Non così veloce Non mi fai manca passione da cosa Perché allora, lo fai di merda lo fai Vedi qui tu vai. Vabbè, così fai, cazzo. Oh, ma che cazzo, non c'è. Mio non bello, così. Di qua, fammelo qui. Mi fai morire. Devi stare più in contatto con la pelle, devi farlo più dura. Prima, qui, qui ti taglio. Qui ti taglio. Vabbè. Eh. Eh. Allora, fammelo verticale. Non così. No, adesso vai, tagli No, vai, vai. Non... Okay. Devi stagarlo. Devi stagarlo, morte. Oh, cazzo. Che figata È troppo anche se... Mi Mi piace, Ehi! Ehi! Ehi! Ma che Ecco io Ma che nessuno <ride> ah. anche Ma irritazione Dopo la rosatura ti sei irritato? trovo che mostriare immediato Con quella di mano Un intorno comincia da te Oddio, la prego della mamma sta fermo Sto fumando una macchetta hey, Giro Tutto Scopo ma non uso il condom Guarda <ride> la bocca Ok, questo video è finito, sono vivo Ora come ora sono fortunatamente vivissimo Per fortuna, non mi ha ucciso Quindi se questo video è molto tortura Vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Sì, Quindi seguitevi su Instagram, lo vogliamo un botto su Instagram Non iscrivetevi al canale se avete già fatto Lasciate un bel mi piace Condividete il video, vi guardate il mio porno perché è il bello soltare Anche Consuelo lo dice Che cazzo è Consuelo? Che cazzo è? I got broads in the land, just to put lean in the family. Credit cards in the scams, hitting the licks in the van.